Li avete mai visto arrabbiata? Beh, forse questo è il caso, <ride> allora insomma, ho il telefono nuovo, giusto? Vi viev... ho fatto la recensione a proposito. Questo è il Wikio Wiko View 2 Pro. E io ho il telefono così non lo riesco ad usare. Io ho bisogno della cover perché se no mi sembra che scivoli. Già ho dovuto togliergli la pellicola perché era quelle con le scritte. Una cover, voglio una semplice cover prima cosa che ho guardato è stato nei negozi ma non c'è anche quella famosa che è la cellular Line che li fa un po' per tutta italia anche all'estero non le fa per questo ufficiali Wico non ne ci sono e quindi ho cercato le compatibili e quindi ho guardato online dopo aver girato tutti i negozi ovviamente ma nei negozi proprio non esiste per questo tipo di modello forse nuovo forse è poco richiesto, ho guardato online e la prima che ho preso l'ho presa su eBay, l'ho pagata a 5,90 euro. Dico vabbè, ok. Era anche carina, venditore italiano con spedizione tracciabile è arrivata in poco tempo. Ma c'era un dettaglio che non avevano fatto vedere nella foto, è completamente chiusa dietro quindi io ogni volta che devo usare la fotocamera o devo usare quelle per le impronte digitali dovevo per forza togliere la cover e non aveva senso ah, a proposito, ho le foto quindi aspettate che ve le mostro aspettate eccola vedete che è dietro? è completamente chiusa io come faccio a usare la fotocamera come faccio a usare il touch il touch, il, le, le impronte quindi questa non andava ovviamente bene, peccato perché nell'immagine su ebay facevano vedere solamente l'immagine davanti ed quindi avevo visto la, il disegno caracarino ma per il resto non va proprio torniamo a noi eccoci allora quindi questa ovviamente l'ho rimandata indietro ovviamente per avere il reso e devo mandarla con posta tracciabile perché così posso avere il reso, peccato che era anche il periodo che aumentavano le tariffe postali. Infatti 5 euro, non mi ricordo, 5.90, 6.90 della cover, 7.95 di raccomandata. Comunque sia, il servizio funziona bene, perché se io faccio una spedizione tracciabile, poi PayPal mi rimborsa la spedizione, quindi per questo, ok, alla fine di spedizione non ho speso niente, il venditore mi ha già rimborsato la cover, quindi siamo a posto, visto che non c'è nei negozi fisici, a questo punto dico, basta, io voglio usare questo telefono, perché non posso sempre stare attentissima, anche in borsa si graffierebbe subito, e allora cosa faccio? Dico, va bene una cover trasparente, semplicissima, del cavolo, basta che lo protegga un attimo, e, e lo riesco a prendere bene poi dopo magari la decoro io e quindi ne prendo un'altra e questa volta l'ho presa su Amazon ed è, ho pagata 4 euro 3,90 euro trasparente, semplicissima ma a proposito ho anche le foto anche di questa aspettate che torniamo al computer che ve le faccio vedere In questo caso, cosa mi mandano? VIEV2 Peccato che io invece ho acquistato la VIEV2 PRO Infatti ho acquistato quella giusta, si sono sbagliati loro Infatti vedendo è sbagliato il bocco qua, perché qua c'è il flash, la telecamera è sbagliata Vediamo qui sono sbagliati i tasti quindi è proprio quella per il modello è proprio quella per un altro modello cioè se io... Ed è, faccio l'esempio perché mi viene in mente così dal Samsung normale al... mi metti a fuoco dal Samsung normale al Samsung Age c'è differenza quindi anche qui dal VF2 e il VF2 Pro c'è differenza, qui comunque hanno detto di aver sbagliato loro anche in questo caso comunque sia va bene la mandi indietro con il reso gratuito e poi dopo le mi faranno rimborso ma io voglio una cover posso avere una santa cover io a questo punto non so se acquistarne un'altra e me lo direte voi se acquistarne un'altra oppure se la faccio da sola ho visto dei tutorial con la colla a caldo non, non, non credevo di chiedere tanto una cover fatemi sapere se la faccio con voi con la colla a caldo se l'avete provata voi a fare, funziona o se provo a acquistarla da qualcun altro spero di con questo video avervi tenuto un pochino di compagnia E così è meglio avervi fatto mostrare le mie tremende veci suddini comunque sia vi ho recensito sul blog il, il telefono, fatemi sapere se l'avete vista spero di avervi tenuto compagnia e che finalmente posso trovare una cover se ne avete voi da qualche parte indicatemelo, linkatemelo così magari vado a vedere e mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale che così non perdete i prossimi video assurdi e anche mi sto affogando e, cliccate sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video alla prossima, ciao!